Nandina oramai va quasi svezzata, berrà il latte ancora per poco, si comincia con il fieno tra poco, però vediamo un po' che effetto gli fa quando arriva il latte. Nandina, bella lo vuoi il latte? Mm. Mamma mia, che fame. eh casca tutto casca anche i miei capelli